Il Sistema La Terza per la didattica 2.0 Qualità e innovazione per la scuola digitale La Terza presenta il suo nuovo sistema multimediale interattivo che trasmette e collega in rete conoscenze, informazioni, immagini, materiali didattici per studenti e insegnanti. Il sito www.laterzallibro-internet.it offre molteplici contenuti integrativi che si aggiungono al libro di testo. Materiali per lo studio e la LIM, e-book ed esercizi interattivi, strumenti multimediali. I manuali La Terza sono disponibili per le classi 2.0 in versione digitale interattiva sul sito www.laterza.it e sono usufruibili su molteplici dispositivi come PC, Mac, tablet e smartphone di ultima generazione. Il sistema Laterza 2.0 favorisce anche la formazione avanzata dei docenti, che potranno partecipare a incontri e corsi di aggiornamento e formazione digitale in modalità e-learning. L'elemento principale di innovazione del sistema è costituito dall'Aula Digitale, una piattaforma di apprendimento dotata di funzioni multimediali e interattive per sviluppare e supportare l'attività didattica in classe e a casa. Con i manuali La Terza, ogni docente avrà accesso all'Aula Digitale, una piattaforma di apprendimento LMS dotata di dinamiche e funzionalità 2.0. Caricamento, gestione e archivio di file di qualunque formato, condivisione immediata di tutti i materiali con il gruppo classe, creazione e gestione di test interattivi, tracciamento e memorizzazione delle interazioni degli studenti, servizi di messaggistica istantanea, corsi di formazione digitale in modalità e-learning. La terza per la nuova scuola 2.0 la didattica digitale multidisciplinare in rete e multi device.